ciao benvenuti in un nuovo video allora ho questo pacchetto che mi è arrivato da Sephora che ormai è lì da tempo in memore no non è vero è più di una settimana però e quindi vorrei anche aprirlo per scoprire che cosa c'è dentro perché ancora non l'ho guardato quindi lo guardiamo assieme inizio con dire intanto come sempre grazie ai ragazzi di Sephora per qualunque cosa mi abbiano mandato comunque sicuramente sono tra i prodotti novità del periodo lo apriamo perché sarebbe anche ora, e quindi, no, anche perché sono stata brava ed era ancora chiuso, quindi non l'ho neanche sbirciato e, e sarebbe ora di guardare. Dunque, mh, tiro fuori tutto che faccio prima, così speriamo che non ci sia niente che si rompe, perché... Allora, ormai, questo è vuoto. La cosa divertente che ho visto subito dai pacchetti di Sephora sempre il gel per le mani ormai è necessario sempre è utile oltretutto questo è della mercy andy eh, gel detergente mani eh, soft love 30 ml ed è carino perché è perlato proviamo mm, è anche profumato sempre molto molto utili poi vedo vari prodotti e boh li guardiamo, allora 3, 4, 5 prodotti in tutto e sinceramente io non ne conosco neanche uno quindi proviamo dunque partiamo da sinistra questo O le ins, insomma questo marchio qui find the Re Rebalance Oil Control Cleanser uh, mi piace allora, italiano neanche a parlarne va bene ma facciamo dall'inglese purifica è un eh, detergente per il viso purificante, eh, 60 ml, riduce l'oliosità e purifica i pori, uh, questo ci piace a proposito di questo marchio, aspettate perché qui è chiuso quindi c'è apro da sotto ecco, per non andare a prendere le forbici di questo marchio, se non sbaglio, avevo già, mi avevano già amato dei altri prodotti che però non ho ancora testato. Ora, mi ci metto, li provo tutti, li raggruppo e vi faccio un video unico, perché l'unica cosa che so di questo marchio è che Ole Ring, Poteva anche prepararmi e imparare come si pronuncia, ma non sapevo cosa c'era dentro a questo pacco. Allora, eccolo qui. Ehm so che è un buon marchio cosa che sapevo e adesso andiamo a vedere l'inci effettivamente non è male quindi ci piace quindi un detergente viso purificante che non ha profumo Dunque, io non vorrei stare premendo qualcosa. che Ha ah, profumo adesso, però è delicato, molto delicato. Menta. C'è la menta dentro, sa tantissimo di menta. guardiamo l'inci, non... menta piperita, ecco perché sentivo la menta, sa tanto di menta quindi vi deve piacere la menta, comunque la proverò e vi saprò dire, intanto andiamo avanti perché ho visto un'altra cosa che ne ho sentito tanto parlare ma non ho mai provato, allora te ordinari questo qui, AHA 30% e BH 2%, peeling solution. Ah, è questo, 10 minute exfoliate è per il viso. Allora, della teoria di qui deve essere quello rosso? Uh, sì! È quello che eh, si ha a prezzi. Allora, è un peeling per il viso da applicare qualche contagocce. Si applica sul viso, si lascia in posa 10 minuti e si rimuove. Soprattutto per la pelle mista e grassa, dovrebbe essere ottimo. Ehm, ne ho sentito parlare e visto spesso perché dicono: sì, è un prodotto cosmetico, ma attenzione perché è un peeling. Ed è soprattutto dalla Lolla, se non sbaglio, che comunque spiega di non lasciarla in posa oltre 10 minuti. Io mi andrò a leggere tutto e lo voglio provare anche perché Te per Ordinari comunque sia fa dei prodotti per il viso. Mi piace anche questa confezione che sembra non è cartone. Cioè, questo è cartone liscio questo sembra più gommata è un soft touch in cartone comunque Traordinari fa dei prodotti per il viso ed è molto validi ed è soprattutto mh, senza averci un prezzo eccessivo prodotti per la cura del viso il make up è un'altra cosa il make up ha provato qualcosa e lasciamo perdere eh, Traordinari. restiamo sui prodotti per la cura del viso che è, sono buoni allora poi questo nella Herborian, Milk and Balm, eh, boh, oddio, ve lo faccio vedere, Erborian ottimo marchio, ah, cleansing oil in balme, con latte di sesamo, effetto ristrutturante quotidiano, cos'è? Mm, se almeno trovo l'inglese detergente peeling quotidiano olio in burro no ma adesso lo apriamo perché è ancora sigillato ma è olio E di erbe ma è un, è un olio allora no ho messo in pausa il video perché sono andata a guardare sul sito perché proprio non sapevo proprio non sapevo che cosa fosse allora è un detergente oleoso per il viso da applicare alla sera perché ha anche un effetto esfoliante ed è quotidiano dici di non applicarlo sugli occhi ed è, è un olio olio è in imbalma. quindi è adatto per la pelle soprattutto secca proprio adatto alle mie esigenze ma curiosa di provarlo poi ultimo prodotto che ho visto e ho detto no era questa la stra novità che anche le altre perché io gli altri non li ho mai visti è questo il tail real mascara magnet quello magnetico della benefit io non so allora aspettate la confezione è questa Dice di avere un effetto super wow. Adesso lo apriamo: effetto allungante 36 ore. Ma chi è che tiene una scala per 36 ore? Non cola né se fritta. Dunque, sto traducendo dal francese magari. E dice di avere un effetto magnetico perché. Ehm, perché perché ha ah, all'interno delle particelle di magnete che le aderiscono al, alle ciglia e quindi le fanno proprio incurvare e insomma, non lo so e adesso ve lo dirò meglio perché questo qui l'applicatore l'applicatore è completamente in silicone. Ci piace allora, da quello che ho capito di questo mascara magnetico è che ha all'interno della polvere di questo minerale magnetico che a contatto con le ciglia va ad attivare la loro naturale magneticità e quindi le allunga verso l'alto, cioè quindi le mette quasi in posa, vedete? Questo è l'applicatore che ha polvere magnetica e quindi sulle ciglia. Credo che sia così, comunque sia, facciamo una bella cosa, anche perché io ed è, ho due mascara di là ed è, ne posso provare un altro. Lo metto subito a testare perché devo capire assolutamente come funziona. Dunque, fatemi sapere quali di questi prodotti vi ispira. Io intanto se non l'ho già detto ringrazio sefora per avermi inviato le novità dunque il detergente per la pelle ed oleosa lo metto subito da provare perché sono curiosa per ordinari il peeling leggo bene le istruzioni perché ho visto su instagram che ne parlava la lolla sicuramente e diceva comunque sì che funziona ma di stare attenti perché comunque è un peeling e mi leggo bene le istruzioni così quando ve ne parlo ve ne parlo bene anche a voi questo sinceramente lo studierò perché non l'ho capito bene perché non mi sembra adatto il mio tipo di pelle è davvero molto oleoso però potrebbe andare bene per eh, il primo step della doppia detersione, perché no? e la mascara lo andiamo a provare subito oltretutto c'è il dead detergente per le mani della Merci Andy che a questo punto uh, è un po' liquido ma guardate non è trasparente, è un po' perlatino no vabbè, mi piacciono queste cose così mi tolgo anche il detergente per le mani che mi ero applicata sopra è profumatissimo è profumatissimo, o oh, come ci piace e niente, spero avete avuto un po' di compagnia con questo video intanto che spacchettavo le novità così eh, non ho fatto le storie su Instagram, non ho fatto foto ma semplicemente ci teniamo un po' di compagnia